Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata Sager. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, cacao cagamare in polvere, uovo e tuorlo, vanillina e sale. Per il ripieno, confettura di albicocche, cioccolato fondente, panna fresca liquida. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungere il burro, le uova e il tuorlo, il cacao amaro, la farina, la vanillina, E un pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 la frolla è pronta Formiamo un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo e abbiamo sciolto a bagnomaria il cioccolato fondente. Che adesso andremo a mescolare insieme alla panna. Dividiamo adesso la frolla. Estendiamo una parte tra due foglie di carta da forno. Dopo aver steso la frolla posizioniamola su uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Versiamo il cioccolato e livelliamo bene mettere la marmellata e livellare bene Mettere momentaneamente da parte la crostata, stendere il resto della frolla e formare le strisce oppure utilizzare una griglia per crostate. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Crostata Sager Grazie e alla prossima ricetta!